Salve a tutti, eh, sono Francesco Fusillo e, e questo eh, piccolo video lo faccio eh, coadiuvato dalla grande collega eh, Scapini che poi interverrà nell'aspetto d'uso. Vederei. Sulla eh, postazione di fronte, cioè questa postazione di lavoro che c'è anche in questo video con i casi con i quali stiamo usando. Voglio soffermarmi un focus e voglio sottolineare questo funzionamento per dare a chi ha intenzione di riutilizzarla, non è brevettata, basta impostarla e, e far conoscere eh, chi, volesse, chi volesse ricostruirsela, eh, come fare a farla e quali applicativi, quali azioni poter fare. Voglio con questo video mostrare come è fatta, appunto c'è un computer di vecchia generazione che però ha la particolarità di due schede video una per l'insegnante e una per i ragazzino ha il collegamento alla stampante, quindi vedete una cosa, cosa molto fatta in casa e ha le casse acustiche quindi eh, la postazione è in grado immediatamente di stampare un feedback acustico ma la cosa eh, interessante che eh, come si vede anche eh, nella presentazione è stata anche premiata in Dimmatica come un'idea eh, ma abbastanza utile alla missione appunto dell'integrazione scolastica delle diversità è che eh, diciamo, l'operatore, l'educatore, l'insegnante ha la possibilità di incontrare lo sguardo e le, eh, le emozioni e le attività di chi gli sta di fronte Perché? perché il mio mouse vedete è esattamente ha ah, lo stesso dominio del mouse dell'utente, del ragazzino o della ragazzina il monitor che vedo io è sì. esattamente quello sì. che vede lui la tastiera è doppia sì. e quindi nelle attività di eh, lavoro, dopo magari in flash lo faremo vedere con un ragazzino eh, l'insegnante ha la possibilità di interagire con la persona allora questa postazione come dico, il costo eh, c'è nella tabella della presentazione, è bassissimo perché eh, con 1000 euro si può realizzare il tavolo. Questa è la tavola che io ho fatto con i ragazzini durante le ore di, di educazione tecnica, ma insomma è una cattedra. Però è l'impostazione della relazione tra insegnante e ragazzino che dà forza a questo accento. e Poi chiederò appunto a Nicoletta nel suo vissuto eh, quali sono stati gli elementi di forza. Quando io l'ho inventata, eh, molti anni fa, eh, mi occupavo di sordità. Mi occupavo di sordità e eh, mi hanno reso conto che io cercavo di scrivere e far vedere il labiale, ma lavoravo di fianco con normalmente con il computer, non ero di fronte. Eh, cercavo il programma della sottotitolatura, ma non vedeva immediatamente il mio labiale. Tra l'altro la mia bocca è abbastanza piccola, fatta cioè non aiuta molto. Allora ho pensato a un ragazzo sordo bisogna starci di fronte per poter interagire e in quell'anno avevo eh, come insegnante di sostegno un ragazzo grande che, che si no? vede nel video che si chiama Daniele che racconta un pochino questa cosa eh, ma poi questa postazione in questa scuola, in altre scuole, qua ci sono alcuni esempi, è stata usata per tanti tipi di ragazzini con gravi no? difficoltà acustiche con autismo, con disturbo dell'attenzione, con pluriminorazioni. Perché ci siamo resi conto che questo cocktail di aumento nella comunicazione ha eh, portato a un rinforzo nella tenuta sulle attività. Quindi non c'è altro da dire, È semplicissima, quasi invenzione dell'acqua calda, lavorare di fronte, quindi raddoppiare eh, le cose, anche per imitazione, quindi si può lavorare. Adesso passerei la parola alla mia collega, fantastica, Nicoletta, che ci racconta questa esperienza attuale che stiamo vivendo didatticamente qui, eh, qui a Verona. Ci sono altre due o tre scuole che la stanno usando, però questa è un'esperienza che stiamo seguendo con un po' di attenzione eh, già da un paio d'anni. Eh, perché è un'esperienza di situazione e perché, a differenza delle altre, eh, adesso eh, non la sto facendo, non la sto conducendo io perché mi sono reso conto che è una postazione che esige una competenza in informatica di step 2 cioè una persona deve sapere come ci si muove nei software, spostare eh, gli applicativi eh, parcheggiarli, tirarli fuori perché si può lavorare con più software deve sapere come si attiva la sintesi vocale, come si va a stampare se non è configurata insomma ci vuole un po' di dimestichezza. Eh? queste condizioni sono state, qui ci sono, perché eh, Nicoletta, lo strumento, insomma, eh, sono molto in grado di spremere le competenze, addirittura trovare eh, delle, delle strade d'uso che non sono quelle che ho indicato io, ma va bene, perché, eh, come dire, ti ho dato le scarpe, cammina dove vuoi, vai dove ti pare, ma sfrutta il fatto che queste scarpe ti permettono di camminare, ecco, non so se la metafora è un po' chiara, ma. Insomma, il senso è un po' questo. Non c'è altro da dire sulla postazione di più forte, se non altro che io consiglio di farla, in ogni scuola dovrebbe averne una, perché non costa quasi niente. Questo è tutto materiale riciclato: tutto, Quindi non abbiamo comprato niente, è solo preso di qua di là la scuola. Bene, adesso andiamo in pausa. Allora, adesso Nicoletta ci racconta eh, come usa questo oggetto. Allora, da quanto lo stai usando? D Ottobre 2017, dunque, da mezzo. un anno e mezzo da quando ho conosciuto te Fusillo no. l'Atrezzo Fusillo prima non l'avevi mai conosciuto intanto, buongiorno, Nicoletta Scapini e Roberto che lo stanno usando in questo progetto. Allora, prima non l'avevi mai vista, no, no. Mai ecco, eh, difficoltà d'utilizzo di questo di questa impostazione, No, nel senso che se si sa usare un computer ce ne sa anche due quindi la chiave d'accesso di chi ha una piccola competenza informatica c'è cioè... autodidatta secondo eh, noi stiamo usando di Linux un sistema operativo libero già allestito con i programmi per la didattica hai avuto difficoltà a passare dal tuo eh, utilizzo normale di Windows a questo? Penso insomma ai primi tempi come in tutti i cambiamenti qualche resistenza ce l'ho avuta adesso Adesso lo uso, lo usi, eh, è lo, questo, lo facciamo vedere perché nella quotidianità ecco, questo è Sod di Linux, eh. eccolo, chiude. Questo qui è il desktop, eh, invece che in basso ce l'ha in alto il governo dei programmi, clicca così, si vede là. Eh, ma non eccolo lì, lì Beh. ci sono i programmi. Sotto c'è una barra di attivazione. Lì ci sono programmi per le, per le difficoltà, per eh, l'audio video allora io lo sto usando a un centesimo delle sue potenzialità eh, penso nel senso che e è, ed è già un sto usando e quello che mi è utile con Roby perfetto allora adesso potremmo spostare il discorso su quali sono gli applicativi o le attività che fai con Roberta? ma le attività... Se già... questo l'ha fatto partire lui <ride> l'applicativo è AraWord, che è, direi che è il primo applicativo che abbiamo cominciato ad usare, allora, che ci avevo Araward... insegnato, Araward è un po' come Simwriter, lui l'aveva già usato, per scrivere con le immagini, è un programma per scrivere con le immagini, eh, Roby scrivimi qualcosa, com'è andata questi giorni che non, non ero qui? Cosa hai fatto in questi giorni? Mettiti in maiuscolo... E abbiamo. sicuramente l'inizio è stato qui. Abbiamo cominciato con questo, anche perché lui. Ha scritto niente. <ride> niente. Non è vero, ti avevo mandato tutte le cose da fare, lo so che le hai fatto. Cos'hai fatto con la Marta? brava Cosa hai fatto con la Marta? Hai fatto tutto quel lavoro in inglese sul quaderno, in classe? Eh, scrivilo. E lui scriveva le parole e frasi, e lui è un pigrone comunque perché comunica toccando molto e disegnando, più volentieri che non comunicando per, con la parola, insomma, però al di là della fatica, nel non, non può parlare, parla ma eh, non sarà mai perfettamente comprensibile essendo tra questo utilizzato. però eh, sa leggere e scrivere, quindi questo è il grosso potenziale per lui. Oltre a ROD, cosa? quali altri applicativi avete usato state usando con questa impostazione? Allora, okay. Ara diciamo che fra. Allora, uno è Word, poi? L'altro che uso di, di, di quello che mi hai dato tu, sostanzialmente. Stai subito lì? Siamo a qua. Oh, oh applicativi che mi hai, mi hai fatto conoscere tu, i due che sto usando tantissimo, che sono utili per lui, sono Ara World e Open Board. Apriamo un esempio di una tavola di Open Board. Open Board è una lavagna sulla quale, al di là del fatto che lui adesso sta a disegnare, fermati, fermati, fermati, cancellami. Eh, lui sta chiaramente, anche giocando. può anche disegnare, che è quello che fa più volentieri, ma Robin. Adesso però, fermo attimo. ok. Ecco allora, questo è un esempio di uso di Open Board? Sì, questo è un esempio partendo dal suo lavoro in classe, nel senso che per esempio la professoressa di scienze ha spiegato e stavamo facendo l'apparato scheletrico, insomma, ha iniziato il corpo umano. Allora, allora, Open Board abbiamo... è interessante perché compone immagini, testo e anche... Volendo video. E anche volendo video. Allora, allora abbiamo detto usi AraWord, Open Board. Open Board e Open Board lo utilizzo in modo... Per prepararlo, prima fa un lavoro in classe normalmente. Per prepararlo e anche... Ritagliamo le pagine, fotografiamo le pagine, le ritagliamo insieme e ricostruiamo gli schemi man mano per arrivare... Alla, a togliere tutto tolgo man mano eh, ehm, vado ad eliminazione di tutte le semplificazioni di tutte le aggiunte certo. che posso avere fatto e per, vediamo cosa è rimasto per arrivare alla verifica allora. perché questa sostanzialmente è la verifica ultima mi sembra di scienze che abbiamo fatto eh, in cui addirittura ci sono le parole non ci sono le immagini lì vedo spugnoso corte rosso Sì, dunque. perché questo era lo sono schema già... I, prima abbiamo usato lo schema del quaderno ritagliato perché visivamente lo aiutava poi ho sostituito ho tolto alcune foto ho lasciato solo la parte centrale e ho sostituito eh, e messo le linette scrivendo sotto le parole con cui lui va a okay. completare altra applicazione che usi con la postazione fronte solitamente Scusa, questa finché ci si lavora per prepararsi ci si lavora Così e lui sposta, una volta che c'è la verifica si fa in classe esportando in pdf, si esporta in pdf in modo tale e che si stampa possa stampare ce e lui lavora sul pdf in classe riscrivendo le paroline invece che spostandole e così lavora con i compagni e questo è esclusivo a mio parere questo processo allora uh, poi dopo altro applicativo che usi solitamente uh, ovviamente writer e office e con writer e con impress c'è un esempio di un'attività uh, Allora una verifica ecco questa è un esempio ricoletta Questo sì ma è un semplicissimo documento che può essere appunto qui è imp è, no impress è writer un documento di testo nel quale ho assemblato le immagini per aiutarlo e ho costruito una verifica partendo chiaramente se arriva qui con, con Roberto, dopo tutto un lavoro di preparazione utilizzando gli altri due, per esempio, faccio vedere una cosa. Qui eravamo mi sembra in prima, e, e sull'industria avevamo cominciato a lavorare così: industria, artigianato, avevamo addirittura poi questo foglio lo avevo ritagliato. Lui in classe è stato interrogato. Industria, questo è uno dei primissimi lavori che avevo fatto. Eh, industria, artigianato sulla cattedra assieme alla professoressa voglio far notare la, la, la cosa industria, macchina artigianato, umani questo stella. è essenzializzare Ecco, andiamo fuori, fuori dal tema dei programmi da usare perché mi colgo l'occasione perché è l'esempio più bello e preciso di essenzializzare i concetti Roberto ha capito nostra. che Qua ci sono di mezzo le macchine e qua ci sono di mezzo le mani. Questa è l'essenzializzazione la trasformazione di un concetto in uno strumento che scrive per immagini. Sì, Questo lo dico perché nei che progetti campione. che stiamo facendo sull'uso di una Raword troviamo questa difficoltà, la capacità di arrivare all'essenza. Ma l'essenza l'abbiamo trovata però non inventandocela noi, nel senso che era uno schema della professoressa in classe, o le, io sto in classe, prendo appunti da quello che dice, cerco di sintetizzare al massimo, e questa è la sintesi della sintesi, e poi siamo tornati in classe con un semplicissimo foglio ritagliato, industria da una parte, artigianato da quell'altra, questi scombinati insieme sulla cattedra e lui è stato interrogato dalla professoressa facendo rimettere in ordine che cosa va sotto l'industria, le macchine sono più veloci, sono insomma, tutti i vantaggi del, dell'industria dell rispetto all'artigianato, vantaggi e svantaggi di industria artigianata. Possiamo dire che la postazione più fronte compendio della didattica di classe dentro fuori dentro fuori non è uno strumento di isolamento dalla classe ma è uno strumento che espande e eh, personalizza l'argomento sulla persona assolutamente per esempio tra l'altro adesso che mi ricordo perché poi insomma l'improvvisazione di questo video porta a questo addirittura mi sembra io non ero stata in classe perché mi ero persa quella lezione ma avevo usato un'altra cosa risorsa fondamentale che sono i compagni di classe, quindi avevo preso lo schema fatto dal compagno di classe l'avevamo eh, lavorato qui con AraWord, in open board avevamo ritagliato e ci eravamo allenati negli spostamenti e poi in classe siamo ritornati con il nostro cartaccio ritagliato. E Quindi eh, adesso siamo usciti dalla postazione per entrare nella didattica, nella relazione anche con le attività. Eh, come sempre la tecnologia non risolve, ma è uno strumento che può essere messo in campo. Questa possibilità ci ha dato... Ci ha dato sicuramente un'apertura su come arrivare a dare conoscenza a questo ragazzino che non è ancora inchiodato a leggere e scrivere, entra già negli argomenti e processa gli argomenti nel suo, nella sua sì, testolina. Uno perché perché i materiali che poi li costruiamo insieme. Ecco, no? ha bisogno di conoscenze. Allora, eravamo a Writer, Impress lo usate. Impress l'abbiamo usato per fare un lavoro, per fare il libro l'anno scorso, abbiamo usato tantissimo. Un libro? Eh, impress, in È realtà, la presentazione di Impress. Io adesso Brio. ce l'ho in prepresentazione, no l'avevo penso iniziato qua ma poi l'ho portato in Google, in Google. Nelle Google App ho utilizzato. le Google Presentation? Perché Impress e le Google Presentation dialogano siamo perfettamente in quanto a Google Presentation ha la stessa interfaccia grafica di Impress. Eh, vogliamo in un altro monitor far vedere. ecco qua, siamo nelle Google Presentation perché eh, anche queste puoi usare tranquillamente con la postazione bifronte, e adesso Nicoletta apre una presentazione di Google che lei usa per poter. Eh, lavorare, introdurre i contenuti fatti anche con altri, eh, ecco questo è bello di questa cosa o oh no Nicoletta, poter usare un cocktail di eh, disponibilità applicative ah, beh, che sì. tu te la giochi per la, ecco, gioco, questa, diciamo, è ognuno si gioca in modo assolutamente personale, eh, vero? Perché certo, te... questa qui è la Google Presentation, adesso Nicoletta ci fa vedere Impress di LibreOffice è praticamente uguale è identico, Pratic è identico prima abbiamo quindi... lavorato non online no, questo è, lavorato... è residente e, e l'ho messo in drive perché era molto pesante perché infatti quando si va in file prova ad andare in file gentilmente là in alto ecco la campana maledetta non quel file lì quello di impress Scusa, eh, quello lì eh, si vede esporta <ride> la voce esporta eh, diapositive no, scarica come, ecco, pure scarica come si vede appunto in ODT ODP, ODP, ODP Open Document è... Presentation sì. e Impress, impress e LibreOffice dialogano sì, oppure vabbè dialogano PowerPoint oppure si può trasformare in Anche PDF, in PDF. E chiaramente non, non ho più link allora il vediamo un attimo senza entrare troppo nel dettaglio di queste diapositive il lavoro che fa Roberto che hai fatto con Roberto quindi hai importato fatto, in questo caso che ho fatto con Roberto e con la classe e con gli altri insegnanti perché Roberto aveva come, cioè, ha come suo punto di forza il disegno quindi che cosa abbiamo fatto abbiamo con i ragazzi della classe abbiamo scritto delle storie, era una prima quindi c'era da fare proprio il primo anno di lavora, lavorare sull'inclusione di, di Roberto quindi abbiamo fatto un progetto inclusivo transdisciplinare in cui sono state investate delle storie, Roby ha fatto i disegni e ha e questo comunque è servito anche a Roberto e ha riscritto quasi sempre lui o con qualche compagno quindi la postazione bifronte è diventata anche a volte diventa Supporto, Io sono fuori e invece lui è in relazione con qualcuno. Fantastico. E anche per comunicare l'ho usata per quello, oppure per lavorare insieme a fare degli schemi, per esempio a fare questo libro. E poi ho importato le immagini con i suoi disegni e più avanti anche con i disegni dei compagni perché non, non ne venivamo più fuori, quindi abbiamo avuto... Una, l'aiuto dei compagni per qualche disegno e alla fine abbiamo assemblato e stampato anche no l'abbiamo lasciato abbiamo eh, questi sono i commenti dei compagni alla fine anno alla fine del lavoro eh, l'ho lasciato online e l'abbiamo scaricato e messo sul sito di classe, di questa classe, per cui l'hanno avuto i genitori, i ragazzini ah, possono... Ah, fantastico! Visto che sei andata sull'argomento, ci, ci puoi fare il sito di classe? Oh signor! Ecco, allora, questo è il sito di classe, di questa classe, che è lo strumento di condivisione. Sì, la professoressa Italiana e la professoressa Lavarini con Fusillo hanno creato il sito di classe, è diviso per materia, per cui per esempio in italiano eh, inserisce appunto i link alle eh, vediamo il lavoro che abbiamo commentato prima e la fine anno scolastico quando il libro è stato pronto l'abbiamo messo qui eh, in pdf e i ragazzi e, hanno ragazzi hanno ragazzi potuto e potuto i genitori hanno potuto fruire di questo lavoro via web lavoro. ma allora possiamo dire che è stato un lavoro <ride> un esempio di cooperative learning beh sì hanno cooperato sì, i ragazzi Esatto. Adesso noi ci siamo focalizzati. Non strutturato, su... ma un lavoro altamente cooperativo e, e anche transdisciplinare. Non interdisciplinare perché... Eh, interdisciplinare anche perché alcune volte eravamo in copresenza, però transdisciplinare perché in più eh, eh, materie e insegnanti si è collaborato con la professoressa di arte, con la professoressa italiana, l'insegnante di sostegno per... Questo obiettivo eh, eh, Questo obiettivo che comunque ha, aveva come obiettivo di base per Roberto perché si parte dai bisogni del, del ragazzo e della classe per un progetto inclusivo, ha, ha, ha avuto l'obiettivo e anche il risultato di fare scrivere Robi molto, di farlo comunicare tramite il disegno, utilizzare i suoi punti di forza e, e farli diventare risorse per la classe. I ragazzini che hanno lavorato cooperando con Roberto si sono subito eh, adeguati, hanno subito sfruttato la spostazione di fronte o si sono trovati in difficoltà? Tu eh no, gli... quando ha avuto qualcuno qua a lavorare con lui... È andato liscio. Anzi, a allora, il vantaggio... Cioè, è molto più semplice essere, eh, sembra pubblicità progresso, non lo è, nel senso che se porto il mio computer, io nell'altra scuola lavoravo con il mio computer e con il ragazzino spesso il mio computer portatile e quello che dicevi tu nel video precedente è assolutamente vero, se sei a fianco o di fronte comunque fai più fatica a comunicare con il ragazzo, quello che è la postazione di fronte al di là poi degli applicativi che uno usa che possono essere i più comuni e semplici oppure appunto entrare un po' nei più sofisticati, e, al di là di quello che usi è come lo combini nella relazione, e, allora Vygotsky dice che l'apprendimento avviene solo nella relazione. Quando sono arrivata qua io non conoscevo la postazione bifronte e Nella relazione tra me Roberto nella mia storia è entrato Roberto e la storia è diventata Roberto ed io e Roberto ed io è diventato nella, nella nostra storia è entrato Fusillo con la postazione bifronte e qui c'è stato l'apprendere un nuovo strumento e utilizzarlo a beneficio di Roberto è tutto ciò che ci sta attorno alle tecnologie che, che potenzia le cose se riesci ad utilizzarle in eh, modo creativo quindi non, non celebriamo la tecnologia no, io no, tu sì, io no <ride> no, io sì io <ride> sì, eh, sì, sì perché chiaramente è il tuo, è il tuo punto di forza eh, però ti ho dato uno strumento di forza in questo oggetto o no? sì, ti ecco. hai dato, ah. mi hai dato lo strumento Quindi è arricchita e, e, e potenziato il lavoro possibile perché ecco. solo la carta con Roberto sarebbe sì. difficile perché partiamo comunque da un ragazzino che da, da anni usa il computer a casa anche sì però giocherella non no? ha usato a sto livello questo è diventato e, ed è un problema perché, perché lavoro, vediamo, abbiamo ed visto ed è anche prima è un problema che abbiamo visto che lui comunque continua a da... tic tic Ricardando, che è, è, l'apprendimento a prove d'errori vado avanti a prove d'errori sì. Un'altra cosa, con Roberto non siamo partiti come ho fatto con altri esperimenti che metto eh, con i fondamentali della comunicazione perché Roberto è venuto qui alla media, noi siamo la media, non siamo la primaria, quindi non hai usato il programma per sottotitolatura, non... Lui non usa la lingua dei segni. Insomma, sei partita già con la comunicazione scritta con le immagini associate. Che poteva leggere e scrivere tutto quel eh. lavoro. Ma a... adesso, se tu dovessi dire proprio l'elemento di forza di questa postazione, qual, quale sarebbe, secondo te? Non tecnicamente, per la tua uh, lavoro: il fatto che è un mediatore. Ecco, è un mediatore per la relazione perché a volte lavorare a fianco a Roberto vuole dire anche essere continuamente toccata, carezzata. Che se hai due ore può anche andare bene, e, ma allora lo strumento lui... è un potente mediatore didattico-piano relazionale didattico perché mi permette di pescare in classe immediatamente magari manipolare e, manipolare il materiale. e riportare in classe eh. la in più arrivare la alla carta, al pdf, alla valutazione a casa perché è collegato a internet quindi puoi migliatore. dialogare con le attività quindi di casa E permette di connetterti con più persone relazionarti e creare te. una circolarità didattica quindi non è uno strumento che fa una cosa Può farne anche neanche una se uno non è capace, si ferma a scrivere. Questo ti permette le scienze, la matematica, ma creare circolarità, cooperazione. Sì, e quello Certamente. Macchina, adesso parliamo della persona, lo non dello strumento. Lo fa, chi, che, chi lo usa? Eh, che competenze deve avere? Chi si mette lì? <ride> vabbè, Ad... un po' di, di. Allora, lasciamo stare le competenze che posso avere io, che sono un po' particolare perché ho avuto un percorso particolare, ma quando sai utilizzare come hai detto tu a livello 2 un computer con i suoi programmi base puoi tranquillamente imparare ah, ha imparato a quindi fare il livello di accessibilità è molto basso non, non c'è bisogno di un corso di formazione uno poi dopo il fatto che tu ti metta di fronte lo adegua a se stesso bene e usi quello che è più giusto per te e per i ragazzi bene perfetto è stato un po lungo il video però è stato credo abbastanza esaustivo allora adesso Bene, allora, ringraziamo Nicoletta per questo video che è stato molto esaustivo sulla postazione bifronte. Speriamo che la possiate utilizzare tutti quanti con la semplicità e la naturalezza che l'ha usato la collega, eh, considerando eh, i costi bassi, le potenzialità che offre e l'indotto didattico che crea nella classe. Sì. C'è altro da dire? No, che mi scuso per l'improvvisazione. No, ma è, va così, fatto il video. capiti qua così, senza neanche saperlo. Facciamo eh, ma così. il video, cioè questa è scuola normale, non è un video sì. fatto da una attimo eh. Allora, questa è speciale normalità. Speciale normalità di una scuola normale in Italia che ha cose da riciclare, non ha soldi da spendere, che ha magari progetti bocciati e per fare questo progetto della qualità che si è potuto vedere non abbiamo speso una lira abbiamo riciclato competenze e strumenti sì, Giusto? abbiamo mesco, riconnesse Riconnessa. inanellate come le perle in una collana ti piace bene. la metafora? bene, buona eh, visione adesso la devo spegnere